è uscita la notizia di una truffa uh, fatta con, uh, sui diamanti, diciamo, le banche. Alcune banche hanno proposto a dei clienti di investire in diamanti e sembra che non sia andata molto bene. In particolare Vasco Rossi, proprio, come diceva Lollo, ha investito ben 2 milioni e mezzo di euro. Eh, non, so te, non è una piccola cifra, Ma no. eh, è... ah, ce aveva. Eh, sì, questo eh. è giusto. Ma anche Diana Bracco, 1 milione e tre, Così. Chi? Diana Bracco, dell'industria farmaceutica. Ah, okay, sì. Bracco ha investito un milione e tre, poi la Panicucci 55.000 euro, Simon Tagli 30 euro, però, insomma, sapete, eh, ven venivano proposti questi, inve questi investimenti nei diamanti come beni di Fugio. Eh, non è andata proprio benissimo bene di fuggio io l'ho detta questa cosa perché voglio, voglio introdurre l'argomento certo, certo, bene certo, di Fugio, certo, anche certo. Il... quale potrebbe essere un sì, bene ben di, Fugio, di Fugio. alternativo? alternativo invece questi assist ah, eh, come l'oro diamo il benvenuto a David Campomaggiore buonasera ciao a tutti allora, David è con noi perché prima di tutto perché è il titolare di una catena di compro oro esatto, si chiama Oro Ethic oro etic e poi è autore di un best seller cioè, dico no, di libri. un libro la verità sull'oro confessioni inedite del titolare di una catena di compro oro eccolo qua il libro che beh sicuramente un best seller è l'unico il più venduto sicuramente di settore best. Beh, best. Best. allora david raccontaci un tanto l'idea di questo libro come ti è venuta l'idea arriva dal blog perché io ho il blog più seguito di settore sul, sui comproro, e fa 30.000 visite al mese, e vedevo che c'era tanta richiesta di informazioni, veramente tanta, quindi ho pensato semplicemente, visto che sono grandemente, no, no, di, di portare gli argomenti che erano online, anche su carta stampata, come un libro, per divulgare ancora di più le informazioni, perché non faccio altro che informare l'utente su come vendere il proprio oro senza... Farsi raggirare o imbrogliare da qualcuno di solenza. Giusto, perché diciamo la verità, sui comproro ci sono tante voci, tanti discorsi, si fanno delle persone, tu intanto la dico subito questa cosa, hai incontrato Michele perché lui si è impegnato tutto, no? è venuto nei negozi, no, tuori, si, è venduto, si è venduto tutto, tutti gli oggetti d'oro che aveva, insomma, no scherzo Michele. Non voglio, tutti, far voglio far ridere devo, no. la, la mia missione eh, oggi è far ridere sorridere. perché in realtà questo mi è accaduto con la mia ex moglie però diciamo che il profitto non era era sposato anche Michele so, si prodotto. è sposato diciamo che no, qualcuno no. è uscito con un quantitativo di, diciamo, così, di oro che avrebbe dovuto fruttare un determinato denaro, insomma di denaro e, ed era dimezzata quindi la mia richiesta vabbè non mi fate ricordare mm, però voi, il concetto no. è questo che molte persone si sì, rivolgono al conto l'oro in un momento anche di crisi come questa quindi per in qualche modo monetizzare e la cosa bellissima secondo me di David è proprio questa che è un compro oro che spiega come, come ottenere il massimo profitto dall'oro che avete e soprattutto quali sono le cose che dovete domandare quando entrate in un compro oro e come scegliere il compro oro quindi ci cioè, lo... tutte queste cose certo, esatto, per fare una domanda, le David, per ma invece. è proprio vero che nei compro oro entrano le persone che hanno bisogno proprio di vendere il proprio oro oppure persone anche che hanno oro e vogliono monetizzare perché magari vogliono fare una vacanza, vogliono comprare un altro bene? Allora sfatiamo questo mito, nei compro oro non entrano quelli che stanno per forza alla canna del gas e non sanno più come arrivare a fine mese, sono una piccola parte Ecco, vedi. Sono una piccola parte, gran parte dei clienti in realtà sono clienti anche ricorrenti quindi tornano più volte da noi, affezionati, affezionati praticamente, perché hanno dell'oro da parte, lo hanno nei cassetti, oro accumulato in anni e anni di comunioni cresime, ed è e oro sì. inutilizzato, oro inutilizzato, che prende lì polvere, perché magari sono la medaglietta con la Madonna, che però te la mettevi forse negli anni Ottanta, oggi non te la metti più, e le persone cominciano a venderlo un po' per volta, sia per saggiare un po' la cosa, capire come funziona, e poi per magari togliersi dei, degli spizi, quindi eh, una vacanza un telefono, fare un regalo più bello alla propria compagna o al proprio compagno. Quindi non sempre è necessità. A volte è anche solo la cosa di... Mi è capitato molto spesso, le signore, diciamo abbastanza anziane, che vogliono dividere il proprio oro accumulato in anni ai propri nipoti, ma anziché farli litigare su io mi prendo la collana, tu prendi prendo il bracciale, vende tutto, prende solo lì, monetizzano. Soldi, monetizzano. È, è come trasformare un titolo azionario che hai comprato vent'anni prima, oggi la quotazione è molto più alta di vent'anni prima, quindi fai un'operazione più... Perfetta a livello finanziario, hai comprato una cosa che costava poco, la vendi a tanto, prendi i soldi e ci fai quello che ti va. Appunto, le persone vengono e ti danno dell'oro, tu gli fai la quotazione, però gli devi dare del denaro, no? Esatto. Ti è mai capitato di dover dare tanto denaro? Assolutamente sì. Quanto? ce ne sei una volta. C'era una che andava lì con la carretta con la carrettina, e tu quanto gli hai dovuto dare? Allora, il, proprio il top, vuoi sapere la quotazione proprio sì, il sì. massimo? Ma è impazzire perché... questa cosa? 70.000 euro. No, cioè di, oro. di oro. Era una signora che, famiglia molto, molto, molto ricca. Marito morto. Cioè aveva un figlio solo, che non ha mai lavorato perché poi c'era quel figlio lì parlando. È durata una giornata la cosa perché ne aveva così tanto di oro, tutti i gioielli fatti a mano, però cose che non indossava più. Lei è molto anziana, figlio maschio che ci fai con le spille, con catene, ma che ne ha, oggi non le metteresti mai. E quindi ha venduto quell'oro per il proprio figlio, per dargli i soldi e fargli... Lui voleva fare degli investimenti, creare una nuova attività commerciale, crearsi insomma un asset lavorativo e quindi ecco. David, c'ho tantissime altre domande. Ci vediamo tra poco, andiamo in pubblicità. Lui è Mango, Oro in diretta su Radio Italia, anni 60, ma la canzone fu più azzeccata, forse giusto la scoprì. L'idea di David, eh? Eh, esatto, infatti esatto, siamo in studio so. con David Campomaggiore, titolare della catena Comproro Oro Etic con il quale stavamo parlando un po' del mercato dell'oro. Tu, David, ci parlavi di questo blog che hai deciso di fare, insomma, perché? Perché ero un po' stanco di vedere qui i continui servizi in televisione, sui giornali, in cui veniva attaccata la categoria dei compro oro e all'inizio un po' mi innervosivo perché dico ma... Per non... questo all'inizio ti ho chiesto, sai nei compro oro c'è sempre... Perché dicevo non sono tutti così, però effettivamente in molti, in molti casi purtroppo era vero. Allora... No, che il timore è quello che va là e pila sola. E quindi stava diventando di tutta l'erba un fascio, si stava facendo e quindi ho detto cominciamo a dire le cose come stanno e a spiegare agli, ai clienti, ai potenziali clienti, quindi agli utenti come evitare di farsi imbrogliare. Quindi vi do le strategie dalla parte, che io sto dalla parte del, diciamo, del settore, vi do le strategie che loro ut utilizzeranno probabilmente per imbrogliarvi, quindi se voi conoscete quali sono i loro trucchi, non vi, non vi possono eh, imbrogliare. Quindi fantastico. io devo, diciamo, devo entrare in un compro oro già preparato un po', devo capire, devo sapere già Intanto vogliamo dire qual è il nome del blog, così magari tanto chi ci segue magari tanto può andare a controllarlo. Vendereorousato.com E assolutamente devi andare preparato, altrimenti succede come per i diamanti, che investi due milioni e mezzo perché qualcuno ti ha detto che è un buon investimento e poi scopri che non lo è. Perché? Perché non ti sei preparato. E come faccio a prepararmi? Vai sul blog eh, eh, studi, e compri il mio libro. Sul blog, effettivamente, io do, ci saranno più di 60-70 articoli dove spiego tutte le varie casistiche in cui tu puoi. Che ti, ti, ti possono capitare e come ovviamente cosa fare. Per esempio, lasciando l'email puoi scaricare il video in cui ti spiego i sette passi da fare prima di uscire di casa Vabbè, per andare a fare. No, qualche suggerimento. Faccio qualche consiglio, no, non me <ride> lo prima cosa ad esempio sembra banale eh? quando la dico ogni volta mi dicono vabbè ma è scontato, pesare il proprio oro perché la gente dice vabbè ma vai a vendere l'oro non lo pesi con la bilancia in cucina con la bilancia in cucina, cucina va benissimo Ma perché se hai 61, 62, 63 grammi non è importante perché magari la bilancia in cucina è rotonda però se vai al compro e ti dice che ne hai 40 e allora comincia a cioè, eh certo. un po' ti devi accettare certo. all'armare cioè, non presai 63, mi dici 40 c'è qualcosa che non va quella è la prima cosa che purtroppo in molti non fanno la seconda è quella di controllare la caratura dell'oro. Perché alcuni purtroppo ci giocano su questa cosa dicendo che il tuo oro ha una caratura più bassa. Cos'è la caratura? È la quantità quelle di oro che, che, ha, dietro... che ti dice la, la quantità di oro che c'è all'interno del metallo. E quindi okay. ne determina il suo valore. Quindi, se tu controllando quelle incisioni, capisci qual è la tua caratura, quindi, già... in base alla qual colorazione, è? poi valutare. Qual è la migliore, ovviamente? l'oro eh, puro è il 24 carati, carati che quello però è quotato in borsa è oro da investimento i gioielli sono fatti generalmente da in 18. Italia da 18 carati esatto, che sono 750 millesimi parti di oro, 250 millesimi sono altri metalli questa domenica ci sarà la serata degli Oscar le statuette degli Oscar Io sono, sono eh? placcate in oro eh, eh, e, tutte. e sentivo <ride> che il valore era di 700 euro più o meno ma non dell'oro in sé quella è il valore, no, no, no, valore dell'oro in sé perché la statuetta non si può vendere Ah, no, su questo non me l'hanno mai portata. Sì. Eh no, sì, no vabbè, non l'ho mai valutato. <ride> Andiamo, eh, prendiamo <ride> una <ride> cioè, cioè, andiamo. vediamo altre cose che non deve fare il cliente prima, cioè, sia quelle che non deve fare prima sia quelle che deve invece le domande giuste da fare, le cose alle quali deve prestare attenzione nel momento in cui entra in un Invece che le domande giuste, dico la domanda sbagliata che eh. non va mai fatta in un compro Che è quella classica che fanno il 90% delle persone che entrano al negozio e ti dicono buongiorno. Quando dice bene, eh, perché a volte <ride> neanche <ride> il buongiorno. Quindi già buongiorno, oh, già almeno buongiorno Dillo. Ah, so. right, diciamo. Buongiorno, okay. quindi, buongiorno. Quanto stavo oggi l'oro? No. C'è cioè, questa domanda, no, ma questa domanda ti porta in un bagno di, di, di, di, di fango, eh? e di, <ride> diciamo, mezzo. fango. Eh, so, era sempre andiamo <ride> avanti. Cioè. No, eh, che ti imbrogliano, perché non è importante il prezzo che ti dico al grammo, perché c'è tutta una lotta tra i compro oro dal punto di vista di pubblicità ingannevole, cioè ti dicono 30, 40, 51 euro al grammo, 60, 80, gli oggetti di tutti i colori, tutti i numeri anche perché poi sale la marginalità del, del negoziato ma non no? può essere 80, che te lo parlo da 80 euro al grammo il tuo 18 carati quando in borsa l'oro puro sta a 37 Ma qualcuno quindi... può fare il giochino magari io vado in un giorno e dico, oggi questo vale questo, poi torno dopo una settimana e dico, guarda, mi dispiace. No, non vale... è un giochino, è possibile, assolutamente cioè, Perché possibile. le votazioni eh. variano le anche votazioni da vario a a vario, ora a sì. ora, da giorno a giorno. Però se tu chiedi a quanto sta l'oro, in realtà comincio a fare una gara a chi mi spara il numero più alto. La domanda veramente giusta è quanto mi dai per il mio oro. Quindi lo fai valutare, ti dice il prezzo e, que e tu quei prezzi metti a confronto. Certo, 300 euro, 310 290 non fare la ricorsa della promessa perché altrimenti sono solo promesse sono specchi per l'oro quindi se, ammettiamo io tu vieni da me faccio io finta di essere il negoziante ti dico che l'oro sta a 40 euro in che modo poi te le depurto? e si inventano tutti ogni scusa dicendo no a questo 40 euro in realtà era solo per l'oro firmato allora se gli porti l'oro firmato e cioè, dicono, il loro firmato no, esiste. no il l'oro firmato tipo, cioè, boom, tipo Bulgari, sì, ma chi ce l'ha, in tre? No, vabbè ce ah. l'hanno, però se tu glielo porti poi dicono, no, solo con scatole e garanzia. Se glielo porti con scatole e garanzia, ti dicono, no, questo modello no. Ah, ecco, <ride> cioè, quindi c'è sempre un modo <ride> certo. <ride> Esatto, esatto. Quindi sono solo tecniche per portarti al negozio e poi convincerti a venderlo. Molto più trasparente è, eh, mi dici quanto mi dai per quest'oro? Loro ti fanno la valutazione e tu quel parametro metti a confronto quindi bisogna comunque sempre andare in più negozi e avere. è consigliabile, è assolutamente consigliabile mettere a confronto più negozi ti è mai capitato di ricevere in negozio qualcuno che non, diciamo così, non era una persona trasparente non so se... Allora, questo l'oro quelli... non era era caldo, allora diciamo che era un oro Insomma, così d'occasione. Eh? Come, come eh, dobbiamo... Il problema è come capirlo: perché non è che sono, posso fare domande. Tanto qualunque domanda fai, se uno va senza nessun certificato, cioè Prima cioè, il tuo documento, registro il tuo documento che tu mi hai venduto quell'oro. Non Quindi, è facile capirlo per forza con il documento. Tu non puoi prendere se uno dice vabbè, non ce l'ho il documento, però c'è l'oro Senza no, documento, e eh, no. Se, se già una ti... bella selezione la si fa. Secondo sì. me, no. Beh, sì, certo, cioè, se scuole. non ti vogliono dare il documento, già capisci Ma, che facciamo un farlo. esempio, no. Entra Michele, tu, tu non lo conosci. Che è un individuo rosco. Lo, sì, lo schifo così, gli occhiali, esatto. ha sempre gli occhiali, si sporchi, avvicina. Ma stavamo eh? dicendo ma che era un dolce orso. <ride> di... No, no, no, ma, ma, ma, ma, una è maschera. Fatto, me, eh, bello, hai capito? Tutto era con il di pelle. Sì, tutto sì. Questa voce. Chiamo quanto mi dai. dato. Chiamo. quanto mi hai fatto. Documento, grazie. Innanzitutto. Non sì, so sì, scordato. No. a prendere e torna. Giusto. E tanto non torna. Va bene, no, va bene. Prima no, no, no, di no. tornare alle domande sbagliate da non commettere, facciamo un po' di pausa, giusto? Mi sì, giusto. Diamo un consiglio ai nostri ascoltatori. Eccoci con OK Italia, eh. siamo tornati. Siamo tornati. Siamo Ed eravamo qui. qui con David Campomaggiore, autore del libro La verità sull'oro. Vi stiamo dando i consigli se dovete vendere il vostro oro, quindi, come si sceglie un compro oro? È una domanda che ha, potrebbe avere diverse risposte, ma io dico che la principale cosa da vedere è le testimonianze, le recensioni delle persone. Perché se nessuno ha voluto spendere una sola parola, un minuto, per fare una recensione su un negozio, vuol dire che forse non sta lavorando proprio benissimo. Ad esempio noi in Oroetic, sommando tra quelle su Google, Facebook e quelle che ci lasciano scritte eh, spontaneamente sul momento, abbiamo oltre 250 testimonianze, tutte eh, visionabili e verificabili con nome e cognome della persona. Questo vuol dire che le persone si sono trovate bene, altrimenti non spendono il proprio certo, nome esatto, per... Promuovere o sponsorizzare un altro c'è quello che è andato. Quali sono invece altri aspetti che dovrei controllare prima di scegliere un comprooro? Che abbiano assolutamente la bilancia a vista, questa è una cosa importantissima. Perché quelli che escono, vanno di là e tornano e dicono: quanto pesa? Non è proprio regolare, no? Esatto, anche perché è obbligatorio per legge, chi non l'ha vista corre, comunque, sta operando non legalmente. Però se non lo sai, come al solito, come dicevo, se non ti informi, pensi che sia normale. E, e un'altra cosa è quello che se stanno facendo una pubblicità ingannevole sul prezzo, quindi sparano cifre come 50, 60, 70 euro al grammo, anche 80, non so a quanto arriveremo, è evidente che stanno solo adottando delle pubblicità ingannevoli. C'è un modo mie. per portare dentro esatto. i clienti. E se ci va quello... <ride> Noi ad esempio, sì, non fai, capo? No, ad esempio operiamo con il sistema oro sicuro che è un, un metodo che diciamo, ho confezionato io dove i miei consulenti spiegano passo per passo lo, tutti i passaggi della valutazione dell'oro al cliente fino a dargli la garanzia finale che se entro due giorni ci ripensi mi riporti i ah, soldi e ti do l'oro proprio per farti stare tranquillo che se torni a casa ti rifai i conti sì. e pensi cioè, che in realtà c'è qualche, qualche, qualche cosa che non va Beh, ritorni indietro e ti ridò il tuo oro no? è successo in nove anni solo due volte e una volta non mi ha voluto giustificare ma era tipo 50 euro forse mi sì. serviva. Ah, eh? okay. e un altro mi ha detto guarda ti dico la verità te l'ho venduto perché non mi era entrato lo stipendio sono tornato a casa ho visto i soldi mm -hmm me lo riprendo perché se no me li mangio tanto te lo riporto a te tra un mese <ride> quindi cioè è una funzione sociale esatto. Senti, che fine fa tutto l'oro che prendono e compro oro? nel materasso di Michele Cioè, finisce tutto l'interno ecco perché ti sta facendo tutte queste eh, domande sì, sì, sì, è tutto Ho chiaro, è tutto chiaro. Ragazzi noi abbiamo finito... Prima andare in chiusura, per ricordare il, il, il, il titolo del libro di David, sì, facciamo, facciamo anche a vedere... Eccoci. La verità, verità sull'oro, confessioni inedite del titolare di una catena di compro oro. La catena di compro oro si chiama Oro Ethic il, il, il blog, per chi volesse, perché adesso tu hai dato semplicemente alcune delle indicazioni, ma ce ne sono tantissime di cose che dovete sapere prima di vendere il vostro oro. www.vendereorousato.com <susurre> www andate, è utilissimo il blog numero uno in Italia come visualizzazione ah, grazie Gianluca Ricci allora, prima di lasciarvi la nostra grazie sigla di Onita dei Gregori vi voglio citare questa sera una frase di Mark Twain che dice dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita Giusto. alla prossima settimana Giusto. ciao ciao ciao, ciao. ciao.